Ciao, sono Massimo, eh, nella vita sono un trainer, mi occupo di movimento a 360 gradi, quindi dal lavoro di riabilitazione eh, alla prestazione, eh, lavoro sulla mobilità articolare, sull'elasticità, allenamento della forza e vengo dal mondo delle arti marziali. Sono laureato in medicina e per amore del movimento diciamo, mi sono allontanato dall'ambiente clinico per vivere sul campo quello che era la fisiologia dell'esercizio perché ritengo che comunque eh, cioè, per, per il mio vissuto personale mi, mi sono scontrato eh, sulle problematiche che riguardano la teoria della fisiologia dell'esercizio poi da quella che è la pratica, quindi esplorando eh, nuove discipline cercando di eh, capire qual era quel filo conduttore che le univa per cercare di creare un miglioramento a 360 gradi di quello che è eh, il corpo umano. Sono arrivato qui a Roma Center Climb eh, perché ho conosciuto qualche anno fa eh, mentre ero in Alto Adige, ho conosciuto lì il mondo dell'arrampicata e ho quando tornando qui a Roma a vivere eh, volevo eh, approfondire di più quella che era la tecnica dell'arrampicata, esplorare questo mondo eh, cercando di capire quella che era la, la tecnica, una tecnica diciamo eh, sostenibile perché a, approcciandomi all'arrampicata in maniera istintiva o facendo eh, i corsi che ho avuto la possibilità di, di di fare lì io mi sono confrontato comunque negli ultimi tre anni con rampicatori sia di Brunico quindi tesini che di altre parti d'Italia però diciamo questa la tecnica rampicata si basava fondamentalmente sul ok devi usare meglio i piedi <ride> oppure su eh, su devi fare questo movimento così ma non c'era diciamo una, una regola uno schema diciamo, didattico preciso, ok? Quindi stavo cercando, ecco, un, un metodo, un metodo come, un metodo come quello che ho, che ho strutturato io per quello che è il mio lavoro, un metodo comparabile. E qui eh, ho, ho scoperto che quello che, che cercavo esisteva e quindi ho, eh, ho potuto eh, capire come, che era quello che mi interessava, come non far fatica si come rendere qualcosa di, eh, di difficile facile, come riuscire a fare qualcosa che al, mo che al momento è impossibile, come renderlo possibile. su un nodo, Vai. Vai. Vai. Lo consiglierei sicuramente eh, perché, vabbè, trovo l'arrampicata una disciplina eh, meravigliosa, eh, però, va fatta eh, col giusto approccio. E non può essere semplicemente eh, andare in maniera istintiva, non può essere provare a caso, non può essere tirare e eh, migliorare semplicemente la forza di dito o di trazione, ma ci deve essere insomma qualcosa, qualcosa di diverso, che va oltre anche semplicemente eh, la tecnica, proprio una filosofia l'approccio alla deve essere una filosofia che io condivido a livello proprio di movimento.